Allora, eh, buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo evento del eh, CESPI, un evento a nostro avviso importantissimo e eh, eh, che appunto eh, il CESPI ha voluto fortemente, eh, grazie innanzitutto ai nostri, alle nostre panelist, eh, inizio da Barbara Schiavulli, eh, Farhad Bitani e eh, il presidente del CESPI, eh, Piero Fassino. E, io vorrei innanzitutto eh, iniziare con eh, un breve escursus e anche lanciare alcune pillole di riflessione per appunto parlare di questa lunga guerra che ormai eh, è in atto da più di vent'anni. La guerra in Afghanistan è iniziata il, ad ottobre del 2001, dopo gli attentati alle Torri Gemelle e l'inizio di questa lunga war on terror, così la definì l'ex presidente degli Stati Uniti, eh, George Bush. L'evento dell'11 settembre sicuramente ha mh, in un qualche modo segnato la storia, la storia contemporanea del, del mondo in cui viviamo, il mondo globalizzato, che ha segnato di fatto anche il nostro approccio verso il mondo islamico e il mondo arabo-islamico. Un approccio che molto spesso non è stato, eh, non ha rappresentato coerentemente quelle che, è, quelli che erano le, le peculiarità di alcuni paesi molti hanno incluso lo stesso Afghanistan all'interno di un grande Medio Oriente che andava dal Marocco fino all'Indonesia. Di fatto però eh, questa, narrazi questa, na mh, questa narrazione non è stata eh, di fatto eh, approfondita e nonostante fossero passati 20 anni da eh, da, dall'inizio di questa guerra dove tutti improvvisamente si sono resi conti, parla a livello generale anche dell'opinione pubblica, si sono resi conto che sia al di là del Mediterraneo ma anche in, in paesi molto più lontani da noi esistevano determinate realtà. E non siamo stati molto spesso in grado neanche di eh, descriverle. E molte volte si è, è fatta molta confusione nel, nella definizione di alcuni termini. E pensa ad esempio al jihadismo, piuttosto che poi alla eh, nostra traduzione che abbiamo dato della guerra santa, visto che comunque nell'etimologia nell anche della parola stessa racchiudeva un concetto molto più profondo. Ecco, in questo eh, in quest approccio che molto spesso in Occidente si è avuto, si è consumata poi eh, questa, in un certo senso, che oggi riviviamo anche sui nostri mass media. Eh, questa islamofobia che di fatto ha eh, generalizzato trattato il mondo islamico in questo caso in maniera mo monolitica trattandoli tutti allo stesso modo come se tutti i paesi fossero uguali l'uno con l'altro così naturalmente non è non lo è per l'Afghanistan che non è un paese arabo è un paese musulmano ma che ha diverse spaccettature al suo interno un paese che ha di fatto vissuto diversi interventi anche occidentali penso il primo negli anni 80 durante l'invasione sovietica che probabilmente noi eh, in Europa e negli Stati Uniti in Occidente in generale abbiamo conosciuto forse e lo dico in maniera facendo questo esempio anche un po' superficiale in un certo senso lo abbiamo conosciuto con il film Rambo 3 io mi ricordo benissimo quando lo guardai per la prima volta e c'erano, mi ricordo, il finale del film, ora senza raccontarlo tutto, ma nel finale del film dove gli americani gioivano per eh, l'arrivo in sostegno dei mujahideen. Questi mujahideen che nel film di fatto erano anche eh, descritti come i sostenitori del, del, del progetto diciamo, americano di appunto respingere l'invasione sovietica che tanto aveva provocato all'interno del paese però che allo stesso tempo si sono rivelati successivamente come i nemici. Penso al, eh, appunto, al ruolo successivo, appunto, dopo, il 2011, dopo il 2001 ce ne siamo accorti, ma probabilmente anche precedentemente, dell'islamismo in Afghanistan. E appunto questo approccio è un po' anche in un certo senso superficiale. E eh, appunto nella guerra del 2001 questi attori di fatto improvvisamente da in un certo senso eroi contro l'invasione sovietica diventano a un certo punto nemici tutti naturalmente ripeto a livello di esperti tutti conoscevano quali erano le dinamiche che si muovevano all'interno del paese naturalmente a livello di opinione pubblica ma anche a livello di mass media un po' più in generale eh, non si è avuta questa l'analisi un po' più approfondita, soprattutto con il passare degli anni, soprattutto penso all'Italia ad esempio, che ancora oggi molto spesso fa un po' eh, fatica a capire alcune dinamiche, penso eh, che eh, è il tema centrale tra l'altro alle dinamiche all'interno dei movimenti islamisti, eh, proprio in questi giorni che si festeggiano i dieci anni dalle rivolte arabe beh ancora si fa un po' confusione nel definire non so la fratellanza musulmana piuttosto che i salafiti o piuttosto che i wahhabiti insomma c'è un po' di, eh, di confusione che eh, a nostro avviso anche come centro studi è giusto eh, chiarire e approfondire in un certo senso e penso che questa sia l'occasione adatta e presentiamo oggi eh, appunto con eh, per capire anche a che punto siamo con l'Afghanistan vogliamo cogliere l'occasione anche di presentare un libro eh, un libro mh, a mio avviso molto interessante dello scrittore qui presente Farhad bitani e eh, appunto un libro che ci racconta l'Afghanistan in tutte le sue sfaccettature ma molto il più importante è il, eh, il fatto che è scritto da qualcuno che l'Afghanistan naturalmente lo ha vissuto lo ha vissuto anche in diverse epoche e anche se mi posso permetterle con, eh, eh, diversi, rivestendo diversi ruoli e appunto nella, nel libro si riporta che lo scrittore è passato dal fucile alla penna insomma una, già questo un approccio eh, molto, eh, molto significativo che appunto ci fa capire eh, in che, ehm, come il, il paese si sia evoluto e involuto allo stesso tempo a, attraverso gli anni. Il, il libro eh, è interessante perché innanzitutto si divide in due parti fondamentali a mio avviso. E la prima è quella che, mh, in cui si tenta di eh, raccontare il paese per i suoi misfatti, eh, diciamo, le, i suoi lati negativi, la guerra, la violenza, anche, eh, diciamo, ripercorrendo un po' la cultura del paese stesso, molte volte, eh, in molti casi, conservatrici, in altre epoche, anche, eh, diciamo, tracciando delle linee un po' più progressiste, in un certo senso. E una seconda parte, invece, dove l'autore eh, cerca, in maniera molto biografica, di tracciare la sua vita, la sua vita poi da, eh, studente, eh, da studente in Italia eh, all'Accademia di Parma. L'Accademia di Parma è molto centrale. Molti dei leader, ad esempio, del mondo arabo si sono oggi anche protagonisti. Penso ad esempio ad alcune figure in Libia di, ah, dalla quale si sono laureati. L'Accademia Militare centrale, appunto, nella vita del, dello scrittore. E da, appunto, da, da, proprio da questo punto qui, dalla dal, prima parte del libro vorrei fare la prima eh, domanda a, a Farhad che è qui con noi. Insomma, l'Afghanistan ha, ha avuto una serie di eh, vicende che lo hanno attraversato attra eh, negli anni, appunto penso all'invasione sovietica, eh, penso poi alla seconda... Eh, l'intervento americano e, appunto come abbiamo detto nella guerra al terrorismo ecco che Afghanistan è stato e che Afghanistan è Buonasera a tutti eh, grazie per l'invito eh, come mi dichiaro eh, sempre lo dico la mia generazione siamo le testimonianze vive della violenza afghana perché io ho 35 anni da quando sono nato l'ha cominciata la guerra civile in Afghanistan, eh, arriva dei mujahideen, eh, poi la divisione dei mujahideen in 24 gruppi, arrivi dei talibani, poi di nuovo il, il potere dei mujahideen. Perché noi, nel 2001, diciamo che a potere da America ha potere, ha preso l'America, la NATO, ma il potere è il mujahideen, perché l'America, quando ha attaccato il 2001 contro i talibani, l'hanno dato il potere, gli stessi mujahideen che hanno fra loro era guerra civile che l'hanno ucciso due milioni di estero umani allora la mia generazione siamo testimonianza vive dei, dei, dei, di queste guerre già la guerra in afghanistan già quando nasce la guerra in afghanistan e l'arrivo dei, dei mujahideen era un interesse eh, per, per la politica occidentale in primo per l'America perché l'America non è che l'Afghanistan per eh, forzare il Mujahideen contro i russi voleva salvare l'Afghanistan, perché l'America voleva conquistare, voleva avere base in Afghanistan, non voleva che la Russia eh, prendesse potere in Afghanistan, non voleva che l'Afghanistan diventa un altro Tajikistan, un altro Uzbekistan della del, del, del, del, del Russia. E per questa cosa eh, l'hanno creato i, i, i famosi eh, Mujahideen, i combattenti per Dio. Ma poi i Mujahideen quando hanno creato, come quando arriva, sono arrivati i primi volte talibani, e più di metà di loro eh, con, un, con un lavaggio del cervello che dovevano liberare il paese. Poi quando hanno preso, hanno conquistato i Mujahideen in Afghanistan, dentro i Mujahideen sono meschiati tantissimi criminali, eh, ma tutti questi criminali li hanno già finanziati dei, dei, dei americani, per esempio prima parliamo di Bin Laden, di Mullah Omar perché Bin Laden faceva parte di Mujahideen non cedeva Al-Qaeda e Mullah Omar, leader dei talibani già gli occhi che ha perso nella guerra nella guerra dei, contro Bruce tutti gli altri i, i, i tanti altri gruppi che purtroppo eh, in occidente non lo conosciamo ma sono molto più violenti Isbi islami, jamiati islami Wahdati islami, sono tanti gruppi potenti più potenti sono dei talibani più potenti dei, dei, dei Al-Qaeda sono perché Al-Qaeda eh, a confronto i mujahideen non è tanto potere, che solo che gli Al-Qaeda andato contro l'Occidente. Quando un gruppo, anche un gruppo piccolo armato, quando va contro eh, interesse, interesse politico occidentale, tutto il mondo parla in mediatico, ma tutti altri criminali, gruppi che hanno ucciso milioni di persone, solo che uccidevano dentro l'Afghanistan, non lo parlava nessuno. Sono mischiati questi mujahideen, hanno preso il potere in Afghanistan, per il potere sono divisi in 24-25 gruppi, nasce gli islami, i islami, l'altro, e Bin Laden si stacca dei, dei mujahideen, crea, crea poi Al-Qaeda, eh, poi dopo, molti anni dopo, eh, Mullah Omar eh, va in Pakistan attraverso i servizi segreti del Pakistan, cominciano a creare, lavorare su, sui famosi, eh, sui famosi eh, talibani. Quando guerra civile in Afghanistan, eh, noi, la nostra generazione, abbiamo sofferto tantissimo. Abbiamo sofferto, io ero bambino, io ero... Ma, ma mi ricordo bene quando, io sempre dichiaro anche sul libro, scrivo, quando un bambino da piccolo vede la violenza, la violenza fa parte della sua vita. L'unica fortuna, fortuna mia è che eh, vedevo la violenza ehm, con una famiglia ricca, una famiglia potente, perché mio papà faceva parte dei Mujahideen, era uno dei comandanti importanti dei Mujahideen, era. ma la violenza vedevo spesso. E mi ricordo, in tempo dei de, de Mujahideen vivevamo in Kabul, avevo circa sette anni, per le settimane non potevamo uscire sottoterraggio di casa quando dopo tante settimane, quando uscivamo fuori, vedevamo cadaveri buttati a terra, donne violentate nelle strade. Solo Kabul, in tempo dei Mujahideen, era divisa a sette gruppi armati. Eh, i gruppi armati quando usavano così tanta violenza quando prendevano e arrestavano il gruppo dall'altra dal parte del gruppo armati portavano nella piazza, tagliavano la testa poi mettevano olio bollente sul collo mettevano la musica e il cadavere muoveva le chiamavano balle del morto eh, dove altri gruppi quando prendevano da altre parti il gruppo le bucavano la testa nelle strade donne erano violentate nelle strade questa violenza quotidiana afghana faceva parte della vita di noi bambini. Noi siamo cresciuti in questa violenza totale. Dopo il 94-95, i famosi Mujahideen, che erano già finanziati dagli americani, cioè la finanza dei Mujahideen arrivava eh, dai, dai americani, erano divisi in tanti gruppi, essendo che Afghanistan, un paese strategicamente importantissimo, il cuore dell'Asia, poi abbiamo una guerra fredda fra tantissimi paesi, in primis sì, io, quando chiamo, è più guerra fredda che più pericolosa che c'è, c'è fra Arabia Saudita e l'Iran, che non parlano tantissime persone. Quella guerra, eh, guerra fredda fra Arabia Saudita e l'Iran, Iran, Iran e eh, Israele, eh, Iran Israele. poi c'era guerra fra, fra, fra, guerra fra, fra America e la Russia, eh, India e Pakistan, quel, parte del Kashmir. E l'Afghanistan era campo di calcio per que tutte queste potenti internazionali. Allora cosa hanno fatto? Quando divisi tante parti in Mujahideen, Iran, quando ha cominciato a finanziare eh, un parte dei Mujahideen, eh, la Russia ha finanziato un'altra parte dei Mujahideen, è scappata dalla catena americana. L'America non aveva più un controllo totale sull'Afghanistan. Perché la paura dell'America dopo il 1995, cosa era? Che l'Afghanistan di nuovo diventa il mano della Russia. perché eh, Cosa hanno fatto? Hanno creato famosi talibani. Ma questa volta l'America non ha creato i talibani come ha creato i Mujahideen, direttamente finanziati ma questa volta ha chiesto aiuto dei suoi grandissimi alleati l'Arabia Saudita ma questa volta ha chiesto l'aiuto del grandissimo aiuto dal cancro del mondo io lo chiamo il servizi segreti del Pakistan dal e i servizi segreti del Pakistan sono creatori più grandi fondamentalisti del mondo perché noi che andiamo fra, fra, nella zona fra Afghanistan e Pakistan nella zona Vazirestan sono centinaia delle scuole coraniche che creano il, i kamikaze nel mondo e tutti i gruppi fondamentalisti è creati dal Pakistan. Bin Laden dove hanno ucciso? In Pakistan. Mullah Umar dove è morto? In Pakistan. Tutti i leader dei talebani attualmente vivono in Pakistan. Attraverso il Pakistan hanno creato questi famosi Talibani, e studenti coraniche. Poi con grandissimo aiuto del Pakistan con grandissimi aiuti economicamente dell'Arabia Saudita, i talibani hanno attaccato contro Mujahideen nel 1996, hanno preso il potere. Mujahideen non potevano più difendersi, perché ne indivisi di tanti gruppi, non potevano più difendersi, hanno preso il 95% del potere in Afghanistan. Io quell'epoca avevo 14 anni circa, dove quando, i talibani quando arrivano, arrivano in, in 13 anni avevo, quando arrivano in Kabul, la prima cosa che fanno è arrestare mio padre e mettono in carcere. Mio padre era, era carcerato eh, in carcere privato di Mullah Umari in Kandahar. Eh, poi i mio fratello più grande scappano. Io quel tempo, quei tre anni, del regime dei Talibani, vivevo sia nella violenza sia nella povertà. Perché poi i Talibani, quando, come tutti i gruppi fondamentalisti, quando hanno preso potere in, in, in Afghanistan, eh, la prima cosa che hanno fatto hanno chiuso tutte le scuole. Tutte le scuole devono mondo dalle banane chiusi, diventa obbligatorio per noi bambini andare nelle scuole coraniche. Poi hanno cominciato a sottomettere le donne, perché come con, con, tutti i gruppi fondamentalisti, quando prendono il potere, mettono a sottomettere le donne, perché io sempre dico che la libertà dell'uomo viene dalla donna. Io come, come io tantissimo nel libro parlo della presenza della mia mamma. Perché la presenza della mia mamma, una, una, una presenza importantissima era. Perché la presenza della donna nella vita è molto importante nella società. Perché la libertà dell'uomo, io dico, viene dalla donna. Per esempio, una mamma, la presenza di una mamma nella vita di un figlio, è importantissimo. Quando tu sottometti la donna, tu puoi avere il controllo sul figlio. Per questa cosa talibani, i kamikaze, i, i bambini eh, che andavano, nel, eh, combattevano nella prima linea, tutto per loro diventavano più facile. Per noi cos'era? Perché noi bambini diventiamo obbligatori nell'andare nelle scuole coraniche. Prima, come, come, come lei parlava, del, del, del, del, del, in Occidente noi conosciamo ehm, il, il, il mondo musulmano, un mondo tutto, eh, eh, tutto uguale, tutto arabo, eh, ma eh, non è così. Eh, per esempio in Afghanistan eh, la cultura afghana con cultura, due culture totalmente diverse. Eh, per esempio, io mi ricordo quando ero bambino, andavo nelle scuole coraniche alle 5 di mattina, mi alzavo. Andavo nella scuola coranica. Il Corano è scritto in lingua araba, 70% del mondo musulmano non è la loro lingua araba. Io no, in Afghanistan, la, loro, la nostra lingua, la lingua Daria e Pashto, due lingue totalmente diverse dall'arabo. Era io, dal bambino, quando andavo nelle scuole coraniche, facevano memorizzare il Corano con il sonno, noi bambini cominciano a memorizzare il Corano, poi il mullah che insegnavano a noi, il, il, per noi il mullah era proprio mandato da Dio che tutto ciò che diceva era vero, ma erano quelli che non, non sono, anche loro come noi sono cresciuti quando erano bambini con questa creazione, eh, memorizzare il Corano. Poi mullah diceva, il Corano è scritto, se tu uccidi in fedele tu vai in paradiso, se tu partecipi alla lapidazione Dio ti diminuisce il peccato. In tempo talebano come descrivo sul libro nelle stadi di calcio dove tutto il mondo che vanno i partiti che devono lapidezza ci devono violenza umano, violenza contro anni tagliavano le mani tutto e noi bambini abbiamo siamo cresciuti con questa ideologia con l'ideologia totale poi dal 1999 poi il rapporto fra america e interrompe perché America aveva eh, rapporto con talibani attraverso Pakistan, attraverso Arabia Saudita. Interrompe perché nel 1999 Al-Qaeda alleia con talibani. I Bin Laden, la sorella di Bin Laden eh, è sposa con, con Mullah umar L'alleanza diventa anche una cosa familiare. Già America aspettava trovare qualche scudo e attaccare sull'Afghanistan. Perché guardate che, come che abbiamo detto che l'Occidente quando ha attaccato 2001 sull'Afghanistan, non ha attaccato a portare la democrazia. La democrazia, un paese che soffre da 35 anni, anche non dobbiamo ripetere il nome della democrazia. Prima di tutto, quel popolo dobbiamo capire se la stabilità della democrazia Poi dover aspettare una scusa totale. La prima scusa che l'hanno trovato è l'attacco, io dico una cosa, che l'attacco sul dottore gemelle, erano attentatori che hanno fatto sul dottore gemelle, nessuno di loro non viveva in Afghanistan. E invece di attaccare contro Pakistan, contro gemelle, oppure prendere e cacciare via tutti i fondamenti, hanno trovato subito scusa che attacchiamo contro i Talibani. Noi, la nostra popolazione, questo non posso negare, che noi popolo, Così eravamo tanti sofferti in queste guerre civili in Afghanistan. Noi abbiamo perso fino adesso 33 mil 3 milioni di esseri umani in Afghanistan, da 79 fino adesso. Noi popoli siamo stancati. Qualsiasi porta afghana che noi bussiamo, sono morti 2-3 esseri umani in Afghanistan. Tutti noi abbiamo perso lì, più cari delle nostre famiglie. Quando America ha deciso di attaccare, noi eravamo contentissimi. 40 paesi del mondo, la NATO, in cui anche l'Italia fa parte della NATO, eravamo contentissimi. E il sbaglio più grosso cosa ha fatto l'America, cosa ha fatto l'Occidente? Cosa ha fatto che adesso ha perso? Perché America, per me, ha perso. America è inutile che adesso in Qatar sieda con i talibani fa, fa, fa la pace. Perché ha perso che sta facendo la pace? Perché sta facendo la pace con un gruppo, Terroristico con un gruppo così assassino che tutti i giorni uccida centinaia di esseri umani e poi non accetta la Costituzione afghana. I talibani vogliono la Sharia, tu accettano, anche se i talibani accettano la Sharia, America vogliono fare la pace. Perché? Perché hanno perso in Afghanistan perché l'obiettivo di tal perché i talibani perché hanno sbagliato in Afghanistan. Se i talibani attaccano contro contro i, i, i, i, talib i talibani americani quando att hanno attaccato 2001, la prima cosa che dovevano fare non dovevano dare il potere agli ex criminali. Perché i talibani invece, ma americani invece, 2001 contro i talibani l'hanno armati, l'hanno arricchiti ex criminali. Nonostante che dal 2002 fino adesso Abbiamo, abbiamo, abbiamo speso, il mondo c'è più di 170 miliardi di dollari. Sono tutti finiti nelle tasche dei ex criminali, l'hanno arricchito i fondamentalisti, hanno aumentato ancora più il potere in Afghanistan per, per loro. E adesso stanno uscendo. Adè, per uscire, adesso, se, tali, se, se americani escono, perché la presenza dell'americana almeno non c'era tanta violenza nella guerra civile, se l'americana di nuovo cominciano a uscire dopo. Dopo adesso che stanno facendo sare avremo di nuovo una guerra civile in Afghanistan perché Afghanistan ancora non è stabilito perché l'America purtroppo eh, non, non ha capito che il, il, il, il chiave della violenza afghana è a mano del Pakistan quando è tutto dal, attraverso il Pakistan attraverso alcuni vicini, paesi vicini con Arabia Saudita e altri possiamo avere stabilità, la pace e tutto l'altro. Per questo in Afghanistan attualmente abbiamo una situazione molto preoccupante, molto preoccupante, perché noi non parliamo della violenza che succede in Afghanistan. Io l'unico unico, unico posto che possa avere un'informazione dell'Afghanistan posso sapere attraverso Barbara. Con, con su che racconta dell'Afghanistan, ma tutta la violenza dell'Afghanistan non parla di nessuno. Guardate che in tutto l'Afghanistan succede: moi, a, a alcuni giorni, kamikaze, che dove, dove muoiono 100-200 esseri umani. Un paese che muoia 200 esseri umani al giorno, nessuno non parla. Una cosa molto bella perché non vogliono parlare. Non vogliono parlare perché, così, parlando dell'Afghanistan, della violenza, Afghanistan, la dimostrazione che l'Occidente ha perso. Perché in questo caso, cosa possiamo fare per quel popolo? Quel popolo dobbiamo andare strategicamente, dobbiamo, il paese potente deve arrivare strategicamente con quel paese. La prima cosa devono essere non devono sedere con talibani, non devono sedere con i guerri afghani. E l'uccidente, la prima cosa che deve fare, è sedere con Pakistan e dire a Pakistan in Arabia Saudita che chiudete i vostri rubinetti del fondamentalismo in Afghanistan. Dopo quella possiamo avere un paese più tranquillo, più pace. Perché la mia generazione... Che noi siamo giovani che abbiamo sofferto siamo cambiati tantissimi noi giovani non vogliamo più la guerra in Afghanistan perché siamo totalmente così stancati dalla guerra perché siamo note. noi abbiamo visto i nostri cari morire in nostri bracci nessun essere umano può vedere i suoi cari che può essere se attraverso noi giovani che Uccidente può dare questa possibilità in Europa può dare questa possibilità ai giovani, alle donne afghane sono sottomessi ma non hanno capito la chiave forte della stabilità e della pace dell'Afghanistan che sono le donne afghane devono dare libertà devono lavorare sulla libertà delle donne afghane libertà educativa che la cosa possiamo avere stabilità e pace grazie Farhad per questo diciamo racconto anche un po comprensibile anche un po' rabbioso eh, rispetto alla situazione che oggi vive questo paese, tra l'altro, lo avevamo anche un po' ricordato, eh, è un paese che probabilmente, almeno da più di 30 anni, eh, da circa 30 anni, vive sotto la violenza quotidiana, e, e quindi eh, la violenza eh, è, diciamo genera senza essere troppo superficiale, però genera altra violenza e, e questo è un dato di fatto. Lo vediamo anche in altri scenari e quello che diciamo un po' mi ha, mi ha colpito di quello che ha detto è il ruolo che si vede anche in altri scenari di guerra, si vede anche in Siria e in Libia, appunto, senza generalizzare, mantenendo le, i contesti e, e considerandoli per quello che sono, che sono diversi dall'Afghanistan però molte volte quello che non si, non si calcola e che non si considera è anche un po' la, i meccanismi interni, all'interno delle regioni stesse. Penso ad esempio, appunto, hai ricordato tu il ruolo del Pakistan eh, nel giocare un ruolo da destabilizzatore. E penso anche in altri contesti, penso al contesto libico, piuttosto che a quello siriano, dove le potenze regionali hanno comunque un... Eh, un ruolo di primo piano nella nel foraggiare in un certo senso le i vari attori in campo e naturalmente nel anche tracciare poi le le le, le traiettorie delle transizioni politiche ove vi sono le le transizioni eh, politiche e naturalmente al centro resta ancora il tema della stabilità. Stabilità che tutti almeno in eh, si ripete come un mantra all'interno delle, delle, delle varie potenze regionali ed internazionali che molto spesso però è anche un po' eh, mal, concepita, mal concepita come concetto, ovvero si intende molto spesso come stabilità, come eh, mettere all'interno di determinati contesti eh, l'uomo forte di turno, l'uomo forte che di fatto non aiuta a ripristinare la, la stabilità. Naturalmente è anche vero che eh, 20 anni di guerra, come l'Afghanistan, eh, come è il caso afgano, eh, naturalmente ha anche generato un cambiamento un po' sugli attori in campo. Pensa appunto ai talebani i talebani che oggi di fatto nonostante il loro ruolo più negativo naturalmente che positivo e questo è un fattore oggettivo però che ormai si sono anche lo, sono anche anch'essi evoluti in un certo senso soprattutto a livello politico oggi sono al centro del negoziato di fatto del per la transizione afghana ora naturalmente chi è direttamente toccato come Farhad bitan in questo caso che ben ci ha raccontato un po le dinamiche che si sono succedute nel tempo è anche vero che c'è stata una trasformazione del, anche del ruolo politico dei talebani stessi eh, si sedono al tavolo con il governo i negoziati oggi appunto sono tra il governo e il gruppo dei eh, talebani e, e per capire insomma un po di più eh, la guerra la raccontano si può raccontare in diverse prospettive. Eh, Barbara Schiavulli, in questo, in questo contesto l'ha raccontata con occhi diversi, con gli occhi del reporter, con gli occhi della giornalista di guerra che appunto sicuramente ha una, pros da una prospettiva eh, diversa da quella che può avere un cittadino e eh, un cittadino afghano. E appunto rispetto anche al contesto che noi oggi eh, viviamo. e eh, Com'è l'Afghanistan oggi e cosa è sul tavolo del, del, del negoziato di pace? Intanto buonasera a tutti. Faccio una piccola premessa sul mio approccio lavorativo in Afghanistan perché quando io arrivo nel 2001 in Afghanistan vengo dal Medio Oriente, io seguivo il conflitto israelo-palestinese e mi ritrovo completamente in un altro mondo e lì arrivo nel momento in cui cadeva tra virgolette il regime dei talebani, arrivavano gli americani e tutto sembrava possibile, la gente si faceva di nuovo le foto, c'erano di nuovo le cene, si sentiva la musica, si girava per quel paese, tutto durato il tempo di uno schiocco perché poi improvvisamente è cominciata la guerra in Iraq, gli americani si sono un po' dimenticati degli afghani e i taleb e talebani che, erano, che avevano ripiegato in Pakistan sono tornati in forze e ben riposati in, in Afghanistan e di lì è ricominciato tutto da capo, con dei grandi errori da parte della, delle forze di coalizione, tipo metterci due o tre anni per pensare che gli afghani bisognava insegnare soprattutto ai soldati che addestravano a leggere e scrivere prima di inse insegnarli a, a combattere visto che era una cosa che invece già sapevano fare o che molti magari andavano disintossicati perché quello è un paese dove eh, la coltivazione di oppio è al primo posto tra la produzione che c'è nel paese ora siamo 19 anni dopo in un paese che è stato il teatro di esperimenti politici e di potere, nel senso che quello che diceva Bitani è giustissimo, tante persone, tanti attori si sono messi lì a cercare in qualche modo di grattare quelli che sono gli interessi, un po' per la posizione geografica del, dell'Afghanistan, un po' per le risorse che ha, tra l'altro si parla sempre poco di Cina che in realtà si è presa un sacco di cose zitti zitti buoni buoni come le miniere in Afghanistan, mentre altri hanno più o meno arraffato dove potevano. Altra cosa che secondo me non si è mai abbastanza parlato dell'Afghanistan è la totale mancanza di giustizia. Queste persone che vengono ogni volta reintegrate, a partire dai Mujahideen, a partire poi dai talebani, a partire dai signori della guerra, che vengono in qualche modo reinseriti nei programmi politici, in realtà la gente continua ad aver paura di loro. E non si può fare un Parlamento pieni di signori della guerra con la gente fuori che dice questi sono i nostri massacratori. Manca alla gente afghana la possibilità di credere che ci sarà un paese diverso dove la gente potrà in qualche modo avere eh, fare i conti anche con il proprio passato e con le perdite che ha, che ha avuto oggi siamo a questo punto è vero che ci sono delle trattative che durano mai da mesi perché gli americani vogliono andarsene questa è l'unica cosa che in qualche modo coinvolge l'Afghanistan e non gli non gliene è mai importato niente probabilmente della gente afghana, voleva solo andare lì e fare e inserirsi, anche perché non dimentichiamo che lì c'è l'Iran a due passi, e quella è una buona posizione per gli americani. A Doha cosa succede? A febbraio gli americani e talebani fanno, devo dire, con un po' di sorpresa per noi che raccontiamo questo paese da tanti anni. Un accordo senza prendere in considerazione il governo afghano, che è stato sostenuto invece dagli americani, quindi tenendo fuori una delle parti forse più importanti di questo gioco e, eh, e poi convincono gli afghani a incontrarsi con i talebani. Ci hanno messo quasi due mesi solo a, fare, a capire come si dovessero parlare a Doha. Adesso dopo due giorni di colloqui, perché sono, hanno raggiunto questo punto, hanno deciso che fanno una pausa di 23 giorni perché probabilmente sono esausti dopo questi due, due mesi di nulla di fatto. In tutto questo cosa stanno facendo i talebani? Ovviamente cercano di alzare l'asticella spicella dei negoziati facendo attentati tutti i sacrosanti giorni, di conseguenza il governo afghano risponde con operazioni contro i talebani, con l'ISIS che sia, e gli americani cercano di aiutare in qualche modo, adesso la sto facendo un po' breve, la situazione è un pochino più complessa, ma il risultato è che ci sono attentati quotidiani. Ed è vero anche che non si racconta. Quello che sta succedendo in Afghanistan, secondo me, ci sono stati riflettori accesi fino a quando si parlava... Di dei soldati italiani fino a che i soldati italiani facevano anche qualche operazione poi all'improvviso si è spento tutto ma non solo in Italia anche per gli altri contingenti e ci sono stati anche momenti che hanno monopolizzato la narrazione perché io mi ricordo che in certe occasioni mi è stato detto adesso di Afghanistan non si può parlare dei soldati italiani perché sennò il governo cade cosa che per me come giornalista è inaudita ehm... Detto questo, eh, uno dei problemi secondo me è quello della giustizia e come far i conti con questo per quello che riguarda la popolazione, che poi è quello che interessa a me della narrazione che voglio fare io di questo paese, che merita di essere raccontato attraverso le persone. Le donne. Le donne in Afghanistan hanno fatto un percorso negli ultimi vent'anni molto difficile molto forte le donne afghane per me sono delle eroine perché adesso serie soprattutto nelle città non parlo nelle campagne hanno provato veramente a fare tutto ed entrare dappertutto ovviamente parliamo di quelle che riescono a studiare di quelle che hanno dietro una famiglia che gli permette di farlo quelle che comunque sono più fortunate di molte altre perché parliamo anche di un paese dove l'analfabetizzazione la, eh, fino a qualche anno fa era il 90% per le donne, dove i talebani nel sud dell'Afghanistan continuano a distruggere le scuole per le ragazze, dove solo qualche settimana fa nel momento in cui in Italia, in, scusate, in Austria, c'era un attentato dove morivano quattro persone e riempiva le prime pagine dei giornali, 22 ragazzi morivano all'università afghana e nessuno questo lo raccontava. E secondo me è fondamentale oggi, ma non parlo solo di Afghanistan, ma anche di Iraq, dove la situazione è lo stesso, poco raccontata, o di altri paesi, unire le vittime del terrorismo, perché se stiamo combattendo una guerra al terrorismo bisogna anche spiegare che cosa comporta tutto questo e che sono tutte vittime. Non è che le vittime sono solo quando sono in Occidente, quando c'è un attentato a Vienna. Una volta per fortuna ogni tanto in Iraq, in Afghanistan ci sono attentati tutti i sacrosanti giorni, qualcuno perde una moglie, una figlia, un padre ogni sacrosanto giorno e in qualche modo secondo me si fa anche cultura dicendo intanto le, le cose più attaccate sono le scuole, sono i centri di cultura, sono gli artisti, sono i giornalisti, in Afghanistan quest'anno sono già morti dieci giornalisti. Perché non viene detto? Perché non ci si indigna per questo? Perché 40 paesi che stanno in Afghanistan non dicono qui non si fanno i negoziati se non si finisce con la violenza? Perché non si riesce a fare un cessate il fuoco? Perché questa gente deve morire in nome di cosa? Perché queste donne devono essere il prezzo di questi negoziati in nome della pace con gli afghani? sul piatto delle trattative ci sono i diritti delle donne perché gli afliani saranno anche più evoluti rispetto a vent'anni fa io questo non lo so l'ultima volta che gli ho parlato tanto evoluti non mi sembravano. comunque vogliono che le donne siano fuori dai giochi che siano politici che siano lavorativi che siano scolastici e come diceva bitani non esiste un mondo senza donne la differenza è e loro lo sanno e le donne non accetteranno mai una cosa del genere, piuttosto probabilmente svuoteranno l'Afghanistan, se ne andranno, combatteranno, non so cosa riusciranno a fare. Di sicuro le donne afghane non sono, possono essere vulnerabili ma non sono certo deboli. Questa è una cosa che ho imparato in, in questi vent'anni. Quindi secondo me bisogna conoscere di più questo posto perché... Bisogna dare più notizie, bisogna essere più aggiornati perché è l'unico modo per fare la differenza. Non si possono prendere decisioni sulla base di quello che interessa a noi, ma semmai di quello che interessa a loro. Il paese è quello, noi ci siamo ficcati dentro in questo paese e dobbiamo fare quello che dovrebbe, nel nostro, in buona fede nostra, aiutare loro. Mi rendo conto che è molto difficile perché gli interessi sono altissimi, interessi con alleati che possono essere appunto il Pakistan, dove comunque all'interno del Pakistan ci sono tantissime altre dinamiche. Mi ricordo anni fa intervistai un uomo importante dei servizi segreti che è un mondo parallelo in Pakistan e un mese dopo è stato ucciso. L esecuzione poi andò online e lui raccontava come Reagan gli portò un pezzo del muro di Berlino che mi fece vedere a casa sua e disse questa è la prima pietra che butterà giù il comunismo e poi quello, quello fu in Afghanistan. E, quindi eh, la situazione adesso è questa, violenza quotidiana, sistematica, oltretutto c'è il coronavirus in un paese dove non c'è neanche un'assistenza sanitaria adeguata, quindi non si muore solo di attentati ma anche di, di malattia in questo momento, stanno tornando delle vecchie malattie perché non si può vaccinare le persone, parliamo anche di zone, un conto sono le città ma anche zone remote, quindi è difficile quando c'è stato uno degli ultimi terremoti, tra l'altro era un giorno in cui atterravo a Kabul, non, non sono neanche andati i soccorsi perché c'erano i combattimenti in alcune zone, quindi la gente semplicemente viene dimenticata e muore e, e secondo me questo non, è un popolo che non se lo merita perché a differenza di altri posti, non se lo meriterebbe nessun posto ovviamente, eh, l'afgano ha delle qualità che io non ho riscontrato da nessuna parte. Intanto un'arguzia rara perché possono essere analfabeti ma un'intelligenza forse dovuta anche al tipo di vita che hanno dovuto fare che veramente è impressionante sono di un'ospitalità e di una gentilezza c'è un detto afgano che dice che se un afgano non ti uccide diventa il tuo migliore amico e per fortuna ho, ho, ho tanti amici e, e secondo me si merita un po' di più, si merita un po' di più di conoscenza, un po' più di presenza, un po' più di, di considerazione, non, non prenderli solo come persone che subiscono quello che vogliamo noi o gli interessi di tutti gli altri. Hanno molte idee, hanno, sanno cosa vogliono, sono stanchi, come diceva Vitani, di combattere. Io, io lavoro con un fixer ormai da dieci anni, che è il che è il mio traduttore, quello che mi organizza gli appuntamenti quando va ed è un ragazzo di 35 anni. E quando per farmi un esempio di cosa significa aver vissuto tutta la vita in guerra, quando mi ha detto che la moglie è incinta e io gli ho chiesto come, come stava la moglie, mi ha detto: Ah, Barbara è grossa come un carro armato, che in un paese normale non si verrebbe mai in mente di paragonare una donna incinta, un carro armato, ma quelli diventano i riferimenti di un popolo che ha vissuto tutta la vita in guerra. Quello che invece ho trovato anche molto interessante invece nel libro per fare un riferimento a Bitani è la facilità e la velocità in cui si riesce a manipolare un popolo nel momento in cui lo si isola, si prendono i ragazzi e gli si fa il lavaggio del cervello, di quello che hanno fatto i talebani. È, sta, è, è durato pochi anni tutto sommato ma poi le ripercussioni sono state lunghissime continuano a esserci e questo secondo me è uno dei bisogna in qualche modo scardinarlo e l'unico modo per farlo è la cultura l'Afghanistan non ha bisogno di altre armi di altre cose ha bisogno di tante scuole di tanta cultura di tanta presenza e anche di essere più ascoltato secondo me Grazie Barbara per questa. Mi fermo tua, per questa tua testimonianza, anche qui è molto forte. E, e mi vorrei un po' riagganciare anche rispetto al, eh, al lavoro che abbiamo fatto anche con il CESPI rispetto alla questione femminile. Proprio alcuni giorni fa abbiamo presentato, eh, abbiamo terminato e pubblicato un importantissimo progetto con il Ministero degli Esteri sull'empowerment femminile in Sudan ed Algeria e soprattutto la partecipazione femminile all'interno dei movimenti eh, di protesta, di rivolta in questi due importanti paesi. E mi ha colpito di fatto, eh, proprio restando in questo tema, eh, anche la, il, il, il, il metodo che eh, Bitani ha eh, anche approcciato un po' Nella sua permanenza in Italia so benissimo che ha eh, anche portato avanti delle iniziative eh, culturali, il teatro, ma anche semplicemente appunto la scrittura eh, di, di questo libro, appunto mezzi diciamo anche metodologici per la, per la ricerca stessa che il, il CESPI anche ha portato avanti. Il progetto dell'empowerment femminile prevedeva anche dei podcast e dei video dove le protagoniste dal. In loco, quindi naturalmente non c'è questo approccio eh, dall'esterno in un certo senso ma far parlare direttamente eh, le interessate o gli interessati eh, di turno come in questo caso con eh, bitani ecco appunto eh, la seconda parte del libro un po brevemente però ci porta un po alla tua vita qui nel nostro paese quindi da studente e poi naturalmente anche da scrittore insomma e una metamorfosi in un certo senso, un cambiamento eh, radicale anche eh, di vita, un contesto diverso che molte volte anche lo vediamo anche con il fenomeno della migrazione che comunque c'è una sorta di eh, a, a volte anche eh, poco un, un, una difficoltà anche nel e comprendere a volte la, la, la cultura del paese, chiamiamolo anche se un po' brutale come termine, ospitante. E, e come appunto è stata la tua metamorfosi qui in Italia? La, second, la, la, la seconda parte del libro eh, per me è molto più importante dal primo parte. Perché la seconda parte è più importante? perché il cambiamento di un uomo una cosa difficilissima, un chiave molto difficile e nonostante difficile è molto bello. E' un uomo che nasce nella violenza, un uomo che prima del 2008 chiama il cristiano infedele. Io prima del 2008 non davo a mano un cristiano, non condividevo mai la vita con un cristiano, con un... per me erano infedeli, dovevano morire. Eh, non, non accettavo proprio la cultura occidentale, uc c'è cioè, proprio per me un'altra cosa diversa. Tutto questo cambiamento nasce l'incontro con il diverso. Io sono ex capitano dell'esercito afghano, perché ho fatto accademia militare Modena, con l'applicazione del torino quando io sono arrivato nel 2004 eh, con la famiglia in Italia, perché nel 2004 mio papà è diventato addetto militare per la difesa afghana in ambasciata a Roma in Italia. Eh, perché dal 2003-2004 succedevano tanti kamikaze contro mio padre perché la situazione politica di mio padre in Afghanistan non era tanto stabile, e Karzai, che quell'anno era presidente afghano, ex presidente afghano, decide di allontanare mio padre per la, eh, un po', per un po di paese del paese dell'Afghanistan e diventa addetto militare per la difesa afghana in ambasciata a Roma in Italia. Io, dal 2004, sono arrivato là in Italia. La prima volta che sono arrivato, portavo odio totale. Quando sono sceso nell'aeroporto del Fumicino, guardo, vedevo Dio dammi il potere, uccidere tutto. Io mi ricordo la prima volta che mi hanno preso una professoressa donna che veniva e mi insegnava italiano. Appena l'ho saputa, ero donna, non volevo studiare. E guarda chi, con chi con che mentalità, con chi odio, con quale cultura diversa sono arrivato. Il mio cambiamento, il mio percorso della vita che ho fatto, un percorso lungo era nella mia vita. Il mio cambiamento non nasce il giorno, un altro giorno. Il mio cambiamento, un cambiamento lungo era, ma prima di tutto, un cambiamento di un uomo quando nasce, quando un uomo cambia con se stesso. Quando un uomo, un uomo non cambia con se stesso, il cambiamento diventa un percorso solo. Ma quel cambia, cambia, combattendo con me stesso, i piccolissimi gesti umani, nel percorso che facevo nel, nella mia vita qua, mi ha portato l'uomo che sono adesso per esempio mi ricordo eh, viveva a roma un giorno esco da casa e io sono figlio più piccolo della famiglia I de, de fra, fra, fratelli sono più piccolo il fratello più grande mi ha dato ero litigato sono uscito a casa era triste. un signor anziano che mi guarda che ero camminato ero, ero triste mi avvicina mi dice mi chiede come sto eh, mi tratta come se fosse facevo parte della sua famiglia, mi prende del, del, del, del bar acqua, mi offre l'acqua. Io, che quello che portavo l'odio, dico, ma perché questa infedele preoccupa per me? Poi entro nell'accademia, nel 2008, vado in una vacanza, dopo, per tutto il percorso della mia vita che mai condividevo con un diverso, eh, una vacanza. Vado con una vacanza un, un, un, un amico del, del, del, del mio corso, vado lì e la sua mamma, la sua famiglia mi tratta come se fosse figlio suo. Allora, incontro con il diverso, tante volte che noi alziamo il muri, ma non, lo, non capiamo che incontrare il diverso ti riconosce ancora di più te stesso. I piccoli gesti umani mi ha portato, dove tolto le armi, mi è tolto il grado del capitano, perché io ho detto, non faccio parte di un esercito, devo uccidere mio fratello per interesse dell'altro. Perché, perché in fondo se andiamo in guerra afghana, Afghanistan, Talibani combattono contro eh, il governo. Talibani sono afghani e i governi sono afghani. Eh, eh, altri gruppi sono tutti uno dell'altro, perché guerra afghana è una guerra civile. Non è una guerra che conquista altri paesi, è eh, una guerra civile. Devo uccidere il fratello mio per interesse dell'altro. Allora ho, ho preso un esempio della mia vita. Ho detto, e tu come sei cambiato? Attraverso il diverso. Cosa ti ha fatto cambiare un altro, il secondo punto? La presenza della donna, la presenza della mia mamma. Perché una, un, una un figura importantissima era. Una cosa io profondamente credo. Quando uno nasce come me, come nostra popolazione, quando io da piccolo, quando sono nato, quando un bambino nasce da piccolo ha un cuore bianco, quando vedo tanta violenza, il cuore suo diventa nero. Se anche una persona diventa totalmente con cuore nero, il vero Dio, perché in questo mondo abbiamo, non più capiamo il significato della presenza del vero Dio, perché eh, tante volte creiamo i, un Dio, lo chiamiamo Dio, ma la presenza del vero Dio, quel che ha crea, creato quella che non ha più importanza per il vero Dio, del, del essere, portare il, il, il, il simbolo, la religiosità, per il vero Dio non è importante il simbolo della religiosità, per il vero Dio è importante la umanità e l'amore, quel vero Dio sempre mette un punto bianco nel tuo cuore. Nonostante con tutta la violenza che ho visto nel percorso della vita che cuore nero avevo, la presenza della mia mamma le teneva sempre acceso quel punto bianco che avevo nel cuore. Allora la presenza della donna, la presenza del diverso, mi ha portato al momento che dovevo testimoniare la mia vita. Come, la, io ho scritto la prima edizione dell'ultimo solo bianco nel 2012, perché poi nel 2011 sono un attentato, sono ferito molto grave, mi hanno portato in Italia, poi un anno... Dopo il 2012 è scritto il libro, la prima edizione. Dal 2012 fino al 2014, in nessun caso editrice non volevo pubblicare il mio libro perché tutti avevano paura che sul libro, come lo sappiamo, smaschero troppo potenti e interessi economici di tanti segni paesi. Non volevano pubblicare. Il 2014 è uscito con un caso editrice piccolissimo. La prima edizione, la seconda edizione, per me era in esigenza perché la prima edizione, concludo quando venivo in Italia, finiva per me. Non bastava quello, ho detto. Devo deve essere un esempio anche per tantissimi giovani europei che non lo sanno dietro il muro cosa succeda. Che un uomo che, anche se vede la violenza, non possiamo cambiare attraverso la violenza, possiamo cambiare attraverso i piccolissimi gesti umani. Perché quel piccolo gesto umani ha cominciato a cambiare me. E allora, ho fatto seconda edizione del, del, del, dell'ultimo in sole, eh, che per me era importante. Per questa cosa, da quel giorno ho deciso di combattere. Contro me stesso. Per, per, io ho scritto il libro, non cambiare l'altro. Questo è obiettivo del mio, scrivo il libro, cambiare me stesso. Allora, dal, dal primo giorno del mio cambiamento, sempre sto camb combattendo contro me stesso. Sì. Sì. Mattia, non Ma, Mattia, Mattia, devi attaccare il microfono. Abbiamo perso Mattia. Visto che Barbara è un grande giornalista, poi che <ride> i giornalisti possano. Ho sfasciato il sistema. No, non ti sentiamo, Mattia. altre sfaccettature, che poteva essere quella politica, quella diplomatica quella militare, quindi andando anche in embedded con i soldati italiani ehm, altra cosa che, eh, che io all'epoca rilevai, e che poi sfociò in, invece in un libro un po' provocatorio, era il fatto che dei soldati italiani in missione si parla sempre solo quando muoiono o fanno qualche cosa di... Di quella che sembra essere una missione di pace, ma che se vai alleato con gli americani e stanno in guerra, missione di pace non era poi così tanto, visto che poi i talebani se li andavano a prendere, operazioni militari sono stati fatti e in Afghanistan si è combattuto, soprattutto nella zona sud, quella di Farah, eh, le forze speciali italiane sono state impiegate non poco. Ehm, Secondo me quello che manca oggi, ma non parlo solo di Afghanistan, è completamente la presenza di una politica estera che comunica, italiana dico, eh, quello che sta succedendo ai suoi cittadini. Non può essere che i militari siano l'unico strumento di politica estera presente sui territori internazionali. Serve che ogni tanto ci sia una sorta di scambio tra quello che è il pubblico l'opinione pubblica e sicuramente non bastiamo noi perché noi freelance che ormai siamo gli unici che andiamo forse un pochino più in giro eh, raccontiamo faticosamente quello che succede in posti a cui ormai sembra non interessare più nessuno invece secondo me si farebbe un favore a tutti se ci fosse un pochino più di presenza anche magari sbagliando magari facendolo anche male ma che ci fosse Invece si è completamente dal punto di vista politico abbandonato. Una comunicazione abbandonata. Va bene. Grazie Barbara. Eh, sì, eh, diciamo che eh, sì, eh, abbiamo ascoltato un po'. Diciamo, le voci dal campo, anche in diverse, in diverse, da diverse prospettive naturalmente la centralità è anche della della della politica dei, degli stati dell'Unione Europea piuttosto che poi degli, dei singoli stati membri e naturalmente la centralità dell'Afghanistan dell oggi rispetto anche ad altri contesti sembra diciamo essere un po più mh, diciamo messa, eh, perdonare il termine messa da parte, ma anche se, eh, tuttavia, insomma, ecco, già la, la presenza del eh, Presidente Fassino ci indica comunque una, una, un interesse eh, vivo eh, verso eh, questo Paese. Io appunto lascerei la parola al Presidente Fassino per appunto... Eh, inquadrare la situazione anche da un punto di vista più istituzionale rispetto appunto agli interventi precedenti. Prego Presidente. Va bene, grazie, intanto grazie a Bittani, grazie alla dottoressa Schiavulli e a, e a te Mattia per questo, in questo, questa riflessione. Ovviamente io non sono, non, non sono sul campo come la dottoressa Schiavulli, quindi le mie valutazioni sono valutazioni da, di chi è lontano, e non ho la conoscenza specifica di merito che ha la dottoressa, che ha tanto più Farabitani, quindi le mie sono valutazioni di chi diciamo, ha seguito da anni e anni le vicende di politica estera, le vicende afghane, ma da lontano, ovviamente. Allora, prima questione: eh, noi abbiamo un deficit enorme di conoscenza. Questo è un primo problema. Eh, Farabitani ci ha, per esempio, spiegato nel suo primo intervento tutto il percorso e la dialettica che c'è stata tra Mujahideen e talebani eccetera eccetera per l'opinione pubblica italiana ma anche per i media italiani già questa distinzione tra Mujahideen e talebani è assolutamente ignota cioè ci sono gli afghani e sono talebani sono tutti... ci sono i talebani e c'è il governo afghano ecco fin lì ci si arriva da lì in poi è la nebbia più assoluta quindi c'è un primo problema non c'è una conoscenza adeguata. Per inciso, per interloquire con la dottoressa Schiavurli, io sono d'accordissimo su quello che lei dice, che c'è un deficit di informazione, di conoscenza. Di... Non è un problema, non è un deficit solo della politica, è un deficit anche del sistema mediatico. Le faccio un esempio che non riguarda l'Afghanistan. Il 6 dicembre ci sono state le elezioni, o su elezioni in Venezuela. Il paese ha dedicato all'evento prima, dopo, durante, paginate intere. In Italia non c'è stato un articolo. Si dirà: sì, ma il paese è di un giornale spagnolo legato all'America Latina. Il 25% della popolazione venezuelana ha ascendenze italiane, cosa che in Italia nessuno sa. No? Cioè eh, noi continuiamo a essere un paese in cui la politica estera non è assunta come una questione fondamentale dell'identità del paese. Vale per le, le sue classi dirigenti e vale per la sua opinione pubblica. Paghiamo probabilmente ancora, cioè non ci siamo liberati, perché sarebbe tempo di liberarsi, Se non siamo liberati del fatto che avendo avuto vent'anni di fascismo che ha cercato di fare una politica estera, ma l'ha fatta con l'aggressività che sappiamo, Abbiamo scontato questo perdendo una guerra, essendo trattato da paese vinto perché eravamo un paese che aveva aggredito altri. Ogni qualvolta guardiamo fuori dei confini, abbiamo una sorta di senso di colpa che continuiamo a portarci dietro, di cui la Repubblica Democratica francamente non so, una responsabilità, ma non dovrebbe sentire responsabilità. E guardiamo la politica estera come qualcosa che non ci, eh, diciamo, una materia difficile in cui l'Italia è inutile che si inoltri perché poi intanto non facciamo in grado di far valere il nostro peso, sono alte, tutte queste cose qua. È un vero deficit culturale, molto molto serio. Io lo sento, lo avverto, siccome mi occupo di politica estera da 40 anni, da quando ho cominciato a fare politica, vivo questa condizione con sofferenza perché mi sembra che sia proprio un come dire, un'autoinibizione che il Paese si dà su un tema che invece è strategico e tanto più in un mondo globale, in cui il grado di interdipendenza è tale per cui ogni decisione di politica interna in realtà è fortemente condizionato da quello che succede negli scenari internazionali nel mondo. E se tu non stabilisci questa connessione, questo legame, sei più debole anche sulle decisioni di politica interna. Detto questo, è chiusa questa parentesi che però spiega molto della lontananza dell'ignoranza e dell'approssimazione con cui si affronta il problema dell'Afghanistan detto questo che bisogna cercare di superare io credo che questo problema in qualche misura ce l'abbia anche l'Occidente però e non soltanto l'Italia a partire da come siamo intervenuti in Afghanistan nel 2001 in Afghanistan siamo intervenuti nel 2001 sull'onda di una reazione che doveva esserci all'attentato alle torri Gemelle. E' individuato l'intelligence americano che dietro a questo attentato c'era Al-Qaeda e Al-Qaeda, avendo sue cellule in Afghanistan, ma come si è detto, sue basi in Pakistan, si è deciso che diciamo, si interveniva in Afghanistan e lì si sarebbe sconfitto il terrorismo. Il risultato è stato che siamo lì da vent'anni. E adesso stiamo venendo via male e precipitosamente creando una situazione che dopo sarà di nuovo complicata. Io sono tra quelli, anche in Italia in minoranza, anche in questo Parlamento in minoranza, che sostiene che prima di decidere di venire via bisogna sapere cosa si lascia. E che l'argomento che viene invece usato e che va per la maggiore. Beh, ma dopo vent'anni fossi mica lì stare tutta una vita, andiamo via? è un argomento ridicolo, superficiale e irresponsabile perché io non dimentico e Farabitani lo ricorda certamente meglio di me che quando i russi si ritirarono dall'Afghanistan e i talebani e i mujahideen scesero dalle montagne la prima cosa che fecero era impiccarono tutti quelli che avevano governato fino a quando c'erano i russi, giusto? Io non vorrei che gli americani fanno l'accordo con i talebani, i talebani arrivano a Kabul e impiccano tutti quelli che hanno governato in questi anni. E siccome è uno scenario che può accadere, io dico che prima che è una responsabilità politica, c'è cioè una responsabilità morale della comunità internazionale. Nessuno venga poi dopo a piangere se accade dicendo, eh, ma cosa succede? Eh, succede quello che succede perché hai deciso di andare via senza per renderti conto di quello che lasciavi. Io sono tra quelli che intanto dice per adesso non si va via. E non si va via perché la situazione non è stabile. Poi si apre un altro capitolo, come renderla stabile. Questo è un capitolo complesso. E non lo puoi rendere stabile soltanto con le armi. Lo rendi stabile se, accanto a diciamo, un'azione anche di contrasto militare nei confronti dei talebani, perché io penso che questo è un tema che c'è, tu metti in campo una grande, fortissima strategia di sostegno a un democratic institution building eh, in afghanistan se sostieni questo governo lo aiuti a mettere in campo un processo di sviluppo economico lo, metti, lo aiuti a mettere in campo un processo di rafforzamento delle istituzioni eh, dello stato eh, affronti il tema eh, della sua eh, della sua eh, come dire solidità e della sua sovranità cioè se fai hai una strategia tutto tondo perché non si sconfigge un fenomeno come il terrorismo solo con le armi. Con le armi è uno degli strumenti, ci sono del, no? loro dichiarano guerra e tu la guerra la devi, la, ti devi difendere e probabilmente in, devi anche usare la forza. Però poi con un fenomeno del terrorismo si, si deve vincere anche su altri fronti, che è un fronte culturale, che è un fronte eh, civile, che è un fronte eh, sociale. E, e, e qui questo è un pezzo che manca maggiormente. No, perché in fondo l'Occidente quello che ha fatto è stato mandare i soldati, cioè tanti all'inizio poi piano piano un po' di meno contenere l'offensiva talebana senza poi avere una grande capacità di contenimento quando si è visto che non si poteva contenerla, cominciare a negoziare con loro fino ad aprire, secondo me del tutto improvvidamente lì da parte americana i negoziati con i talebani senza contemporaneamente che si aprissero nello stesso momento dei negoziati tra i talebani e il governo afghano, e quindi hai fatto un'operazione di delegittimazione del governo afgano inutile che le cose sono chiare in politica no? quindi strategia assolutamente sbagliata e gli effetti che possono essere nefasti e senza però appunto mettere in campo una strategia che invece fosse una strategia di sostegno a un percorso e un processo di eh, eh, diciamo di arrobustimento e, e, e ausilio, aiuto e, e sostegno appunto al governo afgano e alla società afghana. Una società che peraltro, come ci è stato ricordato dalla dottoressa Schiavulli, in realtà in questi anni si è battuta per come dire, affermare una sua personalità, una sua soggettività, una sua laicità a partire da tutta la battaglia delle donne afghane per il diritto alla scuola, per il diritto di voto, per la presenza delle donne nei, nei ruoli diciamo, sociali e istituzionali, eh, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista io penso che il vero tema che oggi ha di fronte la comunità internazionale è darsi una strategia che in questo momento non c'è. Io mi auguro che il cambiamento da Biden a Trump possa segnare un salto di questo genere, non so se avverrà, è un auspicio il mio, con Trump la linea era, vediamo di venire via il più in fretta che si può, che non è una linea, ripeto, è, è anzi una debacle con le conseguenze che questo può comportare. Mi auguro che Biden abbia un altro tipo di atteggiamento, di approccio e che sia capace di mettere in campo una, una strategia nuova. Dovrebbe suggerirlo questo l'Unione Europea, la quale però è presa da mille altri, diciamo, eh, problemi, e crisi e conflitti che sono anche geopoliticamente più vicini e geograficamente più vicini, penso a tutto quello che sta accadendo nel Mediterraneo, no? per cui alla fine questo tema dell'Afghanistan è un tema molto, diciamo, sullo sfondo. Siccome noi ci siamo andati, abbiamo mandato dei soldati, eh, abbiamo pagato anche dei prezzi in termini umani in Afghanistan, eh. abbiamo anche fatto qualche sforzo, sul piano della politica di cooperazione, perché il nostro intervento non fosse solo militare, io quando ero sindaco ero gemellato con la città di Herat, no? e quindi abbiamo cercato di, di fare delle cose insieme a loro. Quindi no, l'Italia qualche cosa ha fatto. Io credo che l'Italia debba avere la, la, la, la, la saggezza politica di porre almeno sul tavolo degli americani e degli altri paesi che sono oggi presenti lì la questione. Poi non siamo noi in grado di risolverla da solo, questa. bisogna essere consapevoli di quali sono poi anche le potenzialità, le possibilità che ogni paese ha. Però almeno essere in grado di porre il problema e di costringere tutti a fare i conti con quel problema. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità, però no, cerchiamo di porre la questione di che cosa si fa davvero oggi perché l'Afghanistan sia messo nelle condizioni di Guardare al suo futuro senza paura, perché oggi quello che rischia è proprio questo. I talebani sono ringalluzziti dal fatto che non sono stati sconfitti militarmente, le trattative che gli americani hanno aperto gli hanno dato una legittimazione. Applicano una tecnica che in Oriente è sperimentata da sempre, e cioè il tempo mi darà ragione, no? quindi tiro in lungo, tiro in lungo, tiro in lungo, alla fine... Questi americani si stancheranno, se ne andranno e ci lasceranno fare quello che vogliamo, questo è quello che i talebani hanno in testa, e noi non è che possiamo concedere e assecondare questa, questa strategia, al contrario dobbiamo essere noi a mettere in campo una strategia che dica no fermi un attimo, questo è un paese che non va abbandonato, questo è un paese che noi non possiamo lasciare solo, ci rendiamo conto che non può essere però gestito per un tempo infinito solo sulla base di una dinamica militare, che cosa si mette in campo sul piano civile e politico per, eh, diciamo, stabilizzare quel paese, sapendo che da sempre, Kipling ce l'ha insegnato, il grande gioco, no? il big game, l'Afghanistan è un'area strategica che influisce su tutta quell'area, no? un'area delicatissima, il Pakistan, eh, le repubbliche, eh, le, le ex repubbliche Sovietiche del, del, del, dell'Eurasia e via di questo passo. Quindi, diciamo, no? Abbiamo avuto poche settimane fa eh, diciamo, vicende complicate in Tagikistan, qualche mese prima in Kirghizistan, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo ben presente che si tratta, e poi alle porte della Cina, che è lì, diciamo, no? Quindi, diciamo, eh, l'Iran, cioè, eh, l'Afghanistan è da sempre, eh, già nell'impero inglese era, no? Era, il, come dire, il, il luogo, il crogiuolo di tanti incontri, di tanti giochi, di tante guerre, di tanti servizi di spionaggio che agivano e via di tutte queste cose. Qui diciamo, abbiamo letto e studiato tutte le cose di allora. Quindi io penso questo, penso che, che dobbiamo, eh, anzi, per questo dibattito io ricavo anche la decisione di prendere una piccolissima iniziativa che naturalmente eh, ha il valore che può avere un'iniziativa parlamentare, che è quella di depositare nelle prossime settimane una risoluzione della Commissione che chiede al governo italiano che cosa si fa sull'Afghanistan e chieda di porre nelle sedi internazionali eh, il tema di una strategia per non abbandonare l'Afghanistan. Grazie Presidente grazie a voi per il, il suo intervento. Naturalmente eh, il dibattito potrebbe durare a lungo e anche l'approfondimento stesso delle, delle vicende che appunto attanagliano il Paese. Tuttavia pensiamo anche che i webinar eh, debbano durare non più di un'ora e mezza, in questo caso, onde e annoiare anche i nostri, eh, i nostri amici che ci seguono. E, naturalmente io... Eh, voglio ringraziare innanzitutto i nostri ospiti Farhad Bitani, Barbara Schiavogli e il presidente Fassino. L'approccio appunto, ripeto, anche del Cespi stesso è quello di analizzare i paesi non solo da una prospettiva più in generale geopolitica che molto spesso e in alcuni casi sfocia anche in un eurocentrismo un po' troppo spinto ed esagerato, ma appunto dar voce ai diretti interessati. Lo abbiamo fatto con, appunto, oggi con l'Afghanistan, lo abbiamo fatto anche con Algeria e Sudan eh, la settimana scorsa e quindi ecco questo è anche un, un, un metodo di approccio per analizzare eh, i, la geopolitica ma e più in particolare anche i singoli paesi, sganciando anche a volte appunto separando un po' la geopolitica anche dalle dinamiche interne dei paesi stessi e questo secondo noi è anche eh, un, un, un approccio molto interessante che va eh, approfondito appunto e non voglio allungarmi più di tanto con le conclusioni vi ringrazio di nuovo grazie per la disponibilità e speriamo di a, poter rincontrarci e ridiscutere riapprofondire soprattutto il Casa Afghan, magari dopo il trattato, se, se ci sarà un, un accordo tra talebani e governo e come si evolverà eh, il, il, il, la transizione politica nel paese. Eh, vi ringrazio a tutti e alla, arrivederci. Grazie, Grazie. Grazie.